Ciao a tutti ragazzi, io sono Marco007 e bentornati su NoSest. Uh, oggi inizieremo f 0 Nell'anno 2560 il campionato f 0 è la gara per eccellenza su circuiti ad alta velocità. Piloti provenienti dall'intera galassia rischiano le loro vite in sfide a bordo di sofisticati veicoli a levitazione antigravitazionale, sfruttando il potenziale del mod 7 per Super NES f 0 eh, ridefinisce l'universo dei giochi di corsa grazie a una grafica fluida e a un gameplay avvincente eh, io a mente l'ho riletto due volte prima di passare all'altra pagina quindi ci dovrebbe, dovrebbe metterci un po' perché ecco a questo titolo è anche attribuito il merito di includere una delle economie sonore più famose del mondo dei videogiochi e di avere reso celebri personaggi quali Capitan Falcon e Samurai Goro. <coughs> allora, ci sono un po' di cose da spiegare. Uh, questo è... non è Nessessess, perché quello era Nintendo Switch Entertainment System. Non è neanche Sun cioè oppure Super NES perché è stupido e nessuno chiama il il, il Super Nintendo Entertainment System come come eh, cioè no, nessuno lo chiama così lo chiamano tutti eh, Super Nintendo quindi eh, SNES. <ride> SNES che è tipo SNES però però senza la E, visto che non vuol dire eh, Super Nintendo System, vuol dire Super Nintendo Switch. Non so come farò con la Nintendo 64, forse farò... Eh, non so se... Fa 64. Vabbè, in questa parte faremo... Um, solo i primi giochi di, di agosto se, no settembre era settembre quando l'ha annunciato di settembre uh, e non so se usciranno pure quelli di l'est est ma no, non credo quindi uh, poi anche uh, visto che la, la mia libreria di giochi grazie a questa a questo uh, abbonamento si è, è, è aumentata di moltissimo eh, ora posso posso fare moltissimi display quindi eh, dopo quando finirò il, il prossimo lesplay metterò un sondaggio per quello nuovo eh, però ci metterò tutti i giochi che posso portare e così nelle le volte dopo posso continuare a fare uh, a togliere il gioco che ho, ho già fatto e mettere e includere quelli che, che ho di nuovi um, co così anche il sondaggio sarà più facile da gestire perché uh, con la scelta piccola la gente se, se, uh, ci saranno di sicuro almeno un un voto ogni gioco mentre con con con una con un sondaggio del genere eh, ci sarà un'idea più chiara um, comunque in F0 eh, lì c'è una barra di power che indica eh, quanto è tra virgolette resistente la macchina? Perché quando finisce esplode. E la, si perde quando si va fuori strada. Cioè, non in, non in quel senso, su quei pallini verdi. Ho perso, però. A niente. E visto che gli altri giochi saranno più lunghi di F0. Um, uh, di sicuro Cioè qua, Visto che i giochi saranno più lunghi eh, Di tiro eh, Questo è eh, Cioè ho smesso subito Tipo già questo è già eh, più lungo Un gioco di guida in 3D Che trasuda adrenalina Uscito originalmente per Super NES Nel nel 1994 è caratterizzato da un'incredibile attenzione per il dettaglio che definisce ai comandi del veicolo una sensazione di estremo realismo ci sono tre tipi di veicoli che, e puoi usare trailer nel, nel gioco bonus nella modalità speed tracks, nella modalità speed tracks, la struttura 3d dei circuiti contribuisce ad aumentare la Sensazione di realismo sfrecciatore. Eh, non vedo proprio i punti, sono troppo piccoli sul mio computer. Penso che la, la, la, la frase eh, continui, invece eh, no, non continua, c'è un punto. in questo gioco come F-Zero eh, le macchine si possono distruggere almeno ricordo così cioè si sì. io non la distruggo in questo video però si possono distruggere probabilmente sono il primo al mondo che chiama la macchina lol perché sto per chiamare lol la macchina perché non credo che esisteva quando è uscito il gioco e poi cioè non, non credo che ci sia gente ancora che ci gioca dopo l'invenzione della parola lol boh, non lo so. Uh, qui ci sono tre circuiti, però sono tutti uguali. Ehm, il, gioco, il gioco è un po' difficile da giocare visto che ehm, la macchina quando va un po' veloce ehm, eh, già inizia ad andare fuori strada. Alcuni dei prossimi giochi saranno più o meno come la parte di baseball che dura un casino però non, eh, non c'è nulla da dire. Tipo poi ci sarà super soft, eh, madonna mia. Um, in questo gioco c'è pure un timer che eh, quando finisce, eh, finisce il, il percorso però quando si passa una linea eh, sul terreno eh, ritorna, Quella, quell quando si passa lì, time up però eh, comunque la macchina è partita perché mi sono passato. Praticamente la macchina, anche quando è finito il tempo, eh, si muove comunque. Quindi anche se... Cioè non è che si muove tanto, si muove un pochino e quindi eh, ti può, ti può eh, far andare su quei punti. Come vedete lì c'è la linea di damage. Um, per il espliei su su SNES e eh, uh, Nest che la la maggior parte pure tutti so, saranno su questa piattaforma uh, ho messo ho creato delle grafiche ai lati così le, così è, è, è meglio è meglio perché cioè non l'ho creata per ogni singolo gioco per i, i giochi uh, di cui voglio fare un lesplay tipo Kirby o roba del genere um, in Assassin no non lo faccio questo perché poi la grafica copre pure la libreria di giochi quando si sta al menu mentre quando giocherò ai giochi metterò quella grafica comunque ho giocato anche a Mario Kart eh, di quello però ho intenzione di fare un let's play forse un let's play di una sola parte visto che sono solo tre gare di 5 percorsi Forse ce ne sono altre, non lo so. Però, appunto, non lo so. La maggior parte dei giochi che farò sono. Farò. Che giocherò sono in blind, quindi. Quindi. Um, sarà un po' difficile giocare. Allora, però uh, Super Mario Bros. Vabbè, quello è farlo eh, in blind o non in blind non cambia nulla. Tanto tutti sanno che otto mondi, 4 livelli per ogni mondo, c'è cioè Bowser alla fine di ogni mondo. Vabbè, eh, tranne, Tutti saranno blind tranne Super Mario Bros, il primo, e Kirby's Adventure, che ho già finito tutti e due. Uh, mentre uh, gli altri non li ho ancora finiti Sto giocando ora a Yoshi's Island Super Mario World 2 um, E sono ancora al secondo mondo però Come vi ho detto qua ci sono tre circuiti ma sono tutti uguali quindi sarà un po' noioso infatti, infatti. Io sinceramente non so che dire. Questo video, cioè, questa è una cosa così... Non è un argomento da, di cui parlare, è semplicemente una notizia. In questo video è, è uscito così in ritardo perché lo sta iniziando la scuola e quindi devo, il mio tempo deve essere usato per qualcos'altro, non per questo. ho rallentato perché non mandava più di giocare <ride> game over I don't care please kill me yay please... finalmente si gioco con i joy con eh, rosso perché a quello blu si sono si sono rotti i tasti L e R Ok, di questo non ho letto la descrizione. <ride> bene, allora. Cosa dire di questo gioco? È un gioco in giapponese. Oh yeah! Bene. <ride> Lesson 1. Lezione 1. Va bene. Quindi, allora <ride> È un gioco in giapponese, quindi non ci capisco un cacchio. È... Ed è semplicemente questo, è il gioco di cui non capisco un cacchio ed è giapponese. E' Tetris, anzi il Dottor Mario, è Dottor Mario però sullo SNES. E le combinazioni non devono essere da 3 ma da 4 e siamo contro qualcun altro cioè pure in Dottor Mario c'è la versione BS però con, con i giocatori rivoluzionario <ride> um, che altro per i... Gli... Per i giochi del Game Boy posso, posso usare le Virtual Console del, del 3DS, semplicemente. Mentre il GameCube quello è difficile, io non ho nessun gioco per il GameCube, ho la Wii eh, normale, anche se no, di solito uso la Wii U per giocare i giochi per, per la Wii visto che la, la, eh, è scomodo montare sempre la Wii puoi mettere la Wii U quindi la la, la Wii ce l'ho sempre in salone mentre io gioco in camera um, quindi in uh, pot se avessi dei dei dischi per il, il il gamecube potrei farli girare, però non... cioè, come che si dice? P potrei farli funzionare, potrei giocare, però non... però non ne ho e ho cercato e costa un casino solo il portale millenario costa un sacco quindi speriamo che ci siano le virtual console almeno per la Switch ma non mi intendo di queste cose se magari Nintendo ha fatto una conferenza e cui diceva odiamo oh, il GameCube non vogliamo più averne a che fare non lo so <ride> a quei tempi non seguivo le conferenze guardavo le pubblicità per informarmi solo dal 2016 credo ho iniziato a interessarmi di queste cose però ogni... ogni... ogni Nintendo Direct la guardavo e tipo... un Dynamite It's. Non, non le non le vedeva mai, allora gli mandavo le foto di... Um, di luigi Mansion 3 Uh, poche non cioè, cos delle cose che mi interessano sono stupido, lì, lì ho fatto un errore madornale ma intanto que questi qui mi battono sempre anche quando ho provato da solo. Oh no, sto perdendo. Come se mi interessasse. Perdi, perdi, perdi, perdi. Sì, passiamo al prossimo... No, il prossimo gioco è, il ter è quello terribile. Uh, bye, mio nome. Remover, quello, quello è il countdown per... In questa versione per Super Famicom di un gioco mai tradotto dall'originale giapponese l'obiettivo della sfida per due giocatori consiste nel ripulire la, la propria griglia delle piccole creature gelatinose chiamate Puyo um, che, che la riempiono cadendo dall'alto per essere eliminati i Puyo devono formare delle catene di quattro o più elementi dello stesso colore che possono essere disposti in, in linee orizzontali o in preciso motivo geometrico. Quel che rende appassionante questo rompicapo è il fatto che quando elimini, elimini una catena sulla, sulla griglia, un elemento a caso viene inviato sulla griglia dell'avversario, del tuo avversario. ci ho giocato solo 10 minuti <ride> Beh. quando i pugli i, quando più puglio elimini quanti più puglio elimiti, tan, elimini tanto più si riempie la griglia del tuo avversario quando riesci a inviare abbastanza elementi a, da, da colmarla fino alla vorace. Vor, beh, vorace, vertigo, eh, vabbè. Ma cosa stavo dicendo? Questo gioco di calcio in 3D e è uscito. Eh. È uscito per la prima volta nel 1992 per Super NES. Con una visuale 3D da dietro la porta, scegli, scegli fra 16 squadre, ognuna con, con giocatori 11 e, e, uno, e uno tra gli 8 mo, moduli disponibili. Qui, poi sfida altri giocatori in, in tutto il in mondo, nel torneo, e gioca un amichevole. È possibile giocare in due contro uno contro l'altro, oppure nella stessa squadra del torneo. Alleluia. Mm. Bene, questo è il gioco che vi dicevo che è uguale a quello a baseball. Cioè, è una fusione tra i peggiori giochi che abbiamo giocato Baseball e. Um, come che si chiama l'altro? Quello del football Beh, intanto non si capisce un cacchio di quello che viene selezionato Fortunatamente ho selezionato uh, un, un giocatore contro il CPU Perché sennò no non, non avrei fatto nulla Ho messo l'Italia ovviamente Allora, ah, no. è questa fusione perché baseball perché ci mette un casino a fare una, una partita. E football perché non ci capiamo niente. Non si capisce un cacchio di questo gioco. Non so se sono stupido io o Roberto. Qua cosa devo fare? Sono stato un casino di tempo qui. Non capivo nulla. Ci ho messo un casino di tempo per capire che stavo selezionando i giocatori e che dovevo mettere end. Qua sto così invertendo i giocatori a caso. Alleluia. Kick off. Bene Già qui non si capisce nulla Mi hanno già rubato la palla E hanno fatto palla Bene Si inizia bene Almeno Scoprirete dopo quando è finita non, io non vi spoglierò nulla. Il 9 prende la palla. E eh, hanno andato fuori. Che scemo. Il 9 ha preso la palla. Di nuovo il 9. Il 10. Il 10 ha fatto gol. No, no, è palla. No, è gol. Sono il commentatore il 10 alla palla la passa all'11, ma l'11 non la prende. Il 7 dell'altra squadra la prende. E cammina spensierato. Mentre gli altri giocatori non sanno proprio che cacchio stanno facendo. Il portiere la prende e la porta fuori. Calcio d'angolo numero 8. Ed è il 10 è la palla di nuovo la passa all'11 che la passa al 10 che non la prende e il 9 la passa al 6 e il 6 al 9 e, e il 9 al 6 e il 6 all'altra squadra il portiere è un po' ubriaco oggi Goal! Ovviamente sotto in descrizione metterò dei link a ogni gioco, se volete vedere F0 vi metto il link su F0 eccetera eccetera, um, cioè nel senso, allo spezione dei video in cui uh, ci gioco, se vi interessa, quindi se vi dà fastidio il Marco007 commentatore di calcio, che dà fastidio pure a me, io vorrei an andare viaggiare nel tempo e non fare nulla oppure non fare nulla in questa parte però se la vi e, quindi se, se avete gli stessi desideri andate giù e cliccate eh, super tennis che è il prossimo gioco che farò E' DECO Il 10, il 10 la palla, la passa all'11, che la passa all'8 dell'altra squadra. Se ne fregano tutti, non, non gli importa di fare gol o meno. Il portiere non, riadi, non reagisce affatto. Il 7 alla palla, l'11. Vai l'11 il suo nome, l'11. Vai 4, il 4 gli viene, viene rubata la palla, ma il 10 è stupido, la, la passa al suo compagno. Ah, è Belgio Belgio, era Belgio, sì sì, Belgio. Numbre 7 prende il la palla la passa al 10 la passa al 7 la passa all'11 e la passa allo... al numero che non capisco l'8 l'8 white buggy non capisco il 7 vede la palla però non la prende per... e quindi eh, il 10 gli è a ruba e succede un casino e il numero 7 la prende però è dell'altra squadra I nemici non sanno che cosa fare e allora fanno autogol. Qua non si capisce chi prega la palla. Numero 11 se ne frega della palla. E la passa all'avversario. E ne gol Sei. Da Italia non potete essere sconfitti. Numero 11 è un po' ubriaco. Sono tutti un po' ubriachi. Hanno fatto la cenetta, pizza, vino, mandolino, e eh, eh, kebab <ride> e birra, la mamma mia. <ride> numero 11, numero 9, numero 11. E il 7 la manda quasi fuori. E fallo il numero 11 ha colpito il numero 3. Ma al coso non gliene frega niente. Al non mi ricordo il nome, l'arbitro non, non gliene frega niente. Tanto gli italiani sono solo spazzatura. Gu gol, sfigati. il numero 10 prende la palla mentre è incastrato dentro il numero 7 ed è gol! Gol! il numero 10 la passa al numero 11 però il numero 11 se ne scappa probabilmente uh, non lo so probabilmente gli sarà successo qualcosa di urgente semplicemente il numero 1 non vuole più fare il portiere vuole giocare allora la passa all'altra squadra perché è incacchiato è il numero 8 vicinissimo fa un tiro bellissimo cioè da vicino ha fatto palo però da lontano ha fatto ganno dai finisci partita mancano 55 secondi si sì. 53 52 51 50 49 48 gol, eh, non a quel paese. Dai, finisci. Yeah, la prende numero 9, numero 10, numero 9, numero 10. Sono proprio affiatati. Ed è ga Numero 10 la passa al numero 11 che la passa all'8 dell'altra squadra Ma mh, il numero 8 e il numero 5 hanno fatto la, la stessa cosa uguale identica e il numero 11 fa gol da vicinissimo è legale non lo so non mi intendo di calcio e non mi intendo di videogiochi di calcio e eh, odio questo gioco vorrei giocare a qualcos'altro Tanto è fuori throw in il numero 5 la passa al numero. Non lo so, quello non è numerato. Numero. Molto va. Sono dei Rabbids, ma va. Numero 3. La passa al numero 9. E sono stanco, evviva. Numero 3. 2 due. Due, due secondi di partita mancano. Che bello. Due. 2, 1 e. è... Alstai Mi prego no Non me lo ricordavo è Già fosse finita la partita Sì, sì Sì È una partita vinta per l'Italia di nuovo Gli italiani quittano Super Tennis Ovviamente devo leggere le descrizioni come sempre. Vediamo quanto sono dislessico oggi. Un mondo di, di sfidanti ti attende in questo gioco di tennis. Questo, questo fu il primo gioco dedicato al tennis per la console. E include 20 incontri tostissimi contro i migliori tennisti del mondo. Ciascuno con le proprie caratteristiche speciali. La tua posizione... Posizione sul campo e il tempismo nelle premie e i pulsanti determinano il comportamento della pallina o quando la colpisci. Padroneggiare al meglio i comandi è, è fondamentale per la vittoria. Per, per affinare le tue abilità seleziona un giocatore e scende in campo in, in partite in singolo o in doppio oppure partecipa al torneo per, per raggiungere la supremazia nel mondo tennistico um, uh, questo gioco no, no, non so giocarlo faccio schifo uh, perché non ho tempismo io quindi super tennis sì. Io farò singolo un giocatore contro Chrome, scelgo Matt, contro Mark, un set. Non so neanche cosa sono i set, però... Un set. Che bel tempismo! Non, ora non ho capito. Qua non ho capito perché fallo. Quanti minuti di video? Mancano tre. Yeee! Let's Let go! Fallo! Doppio fallo! Gioco uh, Mario! <ride> Gioco, partita, incontro tipo timid! Devo portare in qualche modo Mario Power Tennis, bellissimo! Ehm um, come gli ho detto non ho giochi per il GameCube, io ho uh, new controls per il Wii. Oh. Ho, colp ho colpito quel tizio ma lui non mi ha fregato nulla. un bravissimo colpire i tizi oh. ma sto vincendo davvero yeee <ride> non sono l'unico un stupido Play. ah no ha vinto lui oh. Yeah, punto mio, gratis. Spero. Oh. Credo, non lo so. Non ci oh. capisco nulla. Chi è che sta avendo i falli? Ma quei tizi sono dipinti sulla parete, non credo, visto che si stanno abbassando e alzando a caso. Che succede? Oh. Io li colpisco e sento il rumore della parete. E yeah, ho vinto Cambio corte Sì eh, Non c'è tempo per l'altro. Guardatevi i video ehm, Divertitevi Cheat eh,